Allora, siamo qua con Luigi, Luigi Cinzia. e Cinzia, sono venuti a trovarci da Abbiategrasso. Abbiate sono fatto qualche chilometro perché hanno visto i video dello eh, Skimmer. A... No, dello Skimmer no. no hanno visto diversi video, si sono incuriositi ah. e avevano un problema alla pompa, il motore della pompa ha i cuscinetti grippati. E quindi, alla fine, abbiamo deciso di sostituirla con, la, con lo stesso modello della pompa così. Abbiamo anche i ricambi eh, e possiamo andare avanti ancora qualche anno. Eh? Con la stessa squadra che vince non si cambia, giusto? giusto. I signori hanno una 549x274, ce l'hanno da qualche anno, utilizzano, lo utilizzano tantissimo per fare ginnastica, piuttosto che hanno deciso di imbarcarsi nel progetto Skimmer e quindi riceveremo un sacco di telefonate. No, non è vero, non è vero, non è vero. Abbiamo fatto un piccolo schermino, eh, quindi torneranno a casa con il loro kit skimmer la pompa nuova e quindi quella vecchia useranno come ricambi la sabbia di quarzo per far funzionare la pompa, aspettiamo un bel video eh? o oh, un bel film quando avete montato tutto, così almeno postiamo il nostro video e lo condividiamo. Incrociamo, incrociamo le dita, eh, sperando sì, sì, di sì, non fare danni. Sì, sì. al limite veniamo a riprendere il telo Esatto, adesso allora, esatto. eh, Hanno la piscina che ha qualche annuccio, quindi adesso... La rimettiamo un attimo in sesto per magari l'anno prossimo E intanto ti aspetta un caffè va bene, allora vi rivedremo eh. grazie